Ciao a tutti, in questo video farò vedere come è semplice cambiare di sistema di riferimento uno file. Allora, carico uno shapefile Sicilia, lo carico uh, questo qua, 4326, apri, open Questo qua è la Sicilia con il sistema di riferimento come è scritto qua sotto, è PSG 4326 come vedete, qua la Sicilia sembra allungata. Bene, ora, se questo uh, se questo uh, shape eh, lo volessi trasformare in un altro sistema di riferimento, per esempio uh, l'EPSG 3004, se scriviamo EPSG 3003, ecco qua. Seleziono il primo uh, link, ecco qua. Questo è il 3003. Se zoomiamo, vedete, qua c'è questo rettangolo in rosa, ci fa capire, vedete? Qua in questo caso siamo nel primo fuso, che è il, eh, quello o, eh, ovest. Questo. E non c'entra la Sicilia. Quindi se cerco il 3004... E andiamo qua, zoomiamo, come vedete, la sigilla c'entra, quindi il sistema è 3004 benissimo. Per salvarlo in 3004, cioè di riproiettarlo nel sistema EPSG 3004, tasto destro, salva con nome, questo lo chiamo, già l'avevo chiamato questo qua, lo risalvo, si istituisce, ok, e qua devo scegliere il sistema. Qua scrivo 3004, quindi Montemario, Italia, zona 2. Ok, ok. Come vedete, è stato immediatamente riproiettato. E come notate qua sotto, si è, si è attivato in automatico l'OTF. L'OTF che cos'è? È, è on the fly, cioè riproiezione al volo. Questa è una riproiezione al volo come vedete, in giro però il primo sistema è il 4326 quindi vedremo il tutto in 4326 il secondo il 3004 si sta adattando a questa, a questa collezione bene, ora tolgo il sistema l'OTF lo spengo applica, ok e faccio zoom tutto e che succede? come vedete succede che il sistema è il infatti la Sicilia è qua. L'altro, che è il 4326, che si sta adattando a questo mh, sistema, è qua sotto, se vedete. Vedete qua che è piccolino. Se zoom, qua c'è la Sicilia. Vedete che sembra sempre allungata ancora. Zoom tutto. Ecco, per questo che compare. Perché la Sicilia e Qualsiasi shape in formato, o meglio, con la proiezione 4326 sono gradi la Sicilia. Forse ricade in 1-2 gradi. Ecco perché quindi da qua basta riattivare l'OTF. Se riattivo l'OTF, ok, ok, zoom tutto e si sovrappongono nuovamente. Questa volta comanda il 3004. Tutto qua, ciao.